Ciao a tutti, sono Kiki e oggi vi voglio parlare di uno strumento digitale che ritengo davvero molto accessibile. Si tratta di PanQuiz. PanQuiz è un programma che è stato ideato da Paolo Mugnaini circa un anno fa durante il primo lockdown. Paolo ha progettato questa web app per offrire un piccolo contributo per aiutare i docenti nel lavoro quotidiano. Panquiz infatti permette agli insegnanti di somministrare quiz agli studenti in modo giocoso e divertente. È possibile utilizzarlo sia tramite pc senza scaricare nulla oppure comodamente attraverso lo smartphone sia per android che apple. Vi lascio nel link in descrizione a questo video e in questa presentazione il tutorial di Valeria Pancucci. Il suo tutorial vi mostra in ogni dettaglio come utilizzare pan quiz oggi io vi parlerò in particolare dell'accessibilità di questa web app pan quiz mi ha affascinata in particolare perché offre un'opzione interessante che è assente in molte altre web app simili andiamo subito a vedere di che cosa sto parlando entro in pan quiz creo il mio quiz ho già preparato un pan quiz pronto per essere assegnato, composto da 8 domande. Ho inserito il mio titolo e la descrizione. Clicco su opzioni aggiuntive, ho la possibilità di aggiungere un'immagine di copertina, ma la cosa molto interessante è la possibilità di avere un'audiolettura integrata per ogni domanda ed ogni risposta. È possibile anche scegliere la lingua, da impostare per l'audiolettura abbiamo due voci differenti una maschile e una femminile e una voce invece che fa parte della funzionalità premium scelgo la voce di Maria mi sposto quindi nella sezione domande che io ho già inserito ora qui io non posso visualizzare l'audiolettura perché sarà disponibile solamente nell'anteprima Un'altra opzione che solitamente scelgo è quella di non inserire nessun tempo. Questo per dare la possibilità di ascoltare più volte sia le domande che le risposte, ognuno con i propri tempi. Ho inserito anche alcune immagini. A questo punto, prima di salvare, posso andare a visualizzare un'anteprima. Ecco qui la mia anteprima vediamo come risponde la web app allo zoom del computer posso effettuare lo zoom inizialmente con ctrl più e in automatico chrome reimposta le dimensioni della web app ovviamente non è comodissimo in quanto abbiamo qui sotto il pulsante invia che rimane bloccato quindi la visuale del testo viene parzialmente coperta Proviamo ad inserire il testo, cliccando Alt vado in automatico sulla lettura ad alta voce. A questo punto posso attivare con Windows, cliccando su tasto Windows e più, anche la lente. Posso andare a leggere grazie alla lente di ingrandimento il testo e anche posso visualizzare meglio il pulsante che permette l'audio lettura facciamo una prova le colline a rilievi che non superano i 600 m di altitudine sul livello del mare b rilievi molto alti la lente di ingrandimento di windows è molto comoda perché permette anche di cliccare sulle risposte posso andare avanti alla, alla domanda successiva sempre cliccando con alt che cosa sono i terrazzamenti chiudo ora la lente completo il mio quiz quando ho una foto posso andare a zoomare ulteriormente altrimenti posso cliccare su apri immagine in un'altra scheda ed ecco la foto ora lo zoom attivato quindi ovviamente era molto grande posso andare a visualizzare la foto nelle sue dimensioni reali e andare poi a selezionare la mia risposta agli alunni non resterà altro che cliccare su invia cliccando su pulisci ovviamente tutte le mie risposte verranno cancellate clicco su invia si sì", invia e il mio quiz è stato inviato Ora che ho visualizzato l'anteprima posso salvare, vengono salvate tutte le modifiche effettuate durante questa sessione, clicco su condividi e ho la possibilità di condividere questo pan quiz in varie modalità tra cui classroom e anche in modalità sfida. Per quanto riguarda queste due opzioni vi rimando al tutorial di Valeria. Vediamo ora come incorporare questo panquiz All'interno di un Geniali. Sono all'interno della mia presentazione e ho già predisposto le pagine dove inserirò il mio PAN Quiz. Inserire un quiz all'interno di Geniali può essere utile per tanti differenti motivi. Ad esempio, posso creare una lezione da utilizzare in presenza oppure a distanza, e alla termine della lezione posso invitare i miei alunni ad una sfida utilizzando proprio PAN Quiz. Oppure posso inviare questa presentazione e chiedere il completamento del quiz dopo aver visualizzato ad esempio un video. All'interno di Genialy posso inserire tramite Embed diverse tipologie di risorse. Nel caso di PanQuiz però per ora non è possibile incorporare il codice del quiz creato. Possiamo risolvere utilizzando un generatore di iframe. Se volete approfondire l'argomento generatore di iframe vi rimando al tutorial di maestra Giulia che vi lascio in descrizione. Copio velocemente il mio link, genero il codice e a quel punto copio, torno nel mio editor, incollo l'iframe ed ecco qui il mio pan quiz. Posso inserire l'animazione esattamente come gli altri elementi sulla mia pagina vado ad inserirlo anche qui perfetto e ora visualizziamo un'anteprima come vedete posso compilarlo procedendo sempre con la lettura ad alta voce allo stesso modo ed inviando spero che questo video vi sia piaciuto e che possiate testare anche voi Quiz io lo trovo uno strumento davvero interessante e soprattutto in continua evoluzione quindi in caso di novità vi terrò aggiornati la funzione audio lettura automatica è davvero interessante e fondamentale per tantissimi alunni in questo modo infatti possiamo creare i nostri quiz test le nostre sfide semplicemente andando ad inserire il testo all'interno della web app con le nostre domande e risposte. Penso che sia molto importante utilizzare strumenti contenenti contestualmente funzioni di accessibilità per rendere ancora più inclusive le nostre lezioni. Quindi un milione di grazie a Paolo e a Panquiz. Ciao!